Signore, parla tuo al mio cuore. Che possa capire la tua volontà. Guida i miei pensieri, verso il piano tuo. usami, Signore. Come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, usami Signore, fammi uno strumento per la gloria Tua. Suonami, Signore, con la Tua melodia, così che la Tua grazia arrivi al mondo intero e con il Tuo amore salvezza donerai, salvezza donerai. amore racconterò di te signore di quello che tu hai fatto in me di come tu ti prego Lasciato per un secondo, mi hai reso forte nel bisogno e io ti benedirò, benedirò e ti adorerò. Signore, parla Tu al mio cuore, che possa capire la Tua volontà. Quello che tu hai fatto in me, di come tu ti prendi cura. Non mi hai lasciato per un secondo, mi hai reso forte nel bisogno ed io ti benedirò. dore